Il 2016, amici gemelli, non sarà il vostro anno per l'amore, se non da settembre in poi. Purtroppo sia Giove che Saturno e in primavera anche Marte vi saranno ostili e non permetteranno incontri soddisfacenti. Da settembre tutto cambierà e allora ecco che la fortuna di Giove si farà sentire regalandovi una o più opportunità, Siate perciò pazienti e non scoraggiatevi. Nei primi otto mesi dell'anno, cari amici dei gemelli, non aspettatevi grandi cose. Dovrete applicarvi e impegnarvi, ma i risultati si faranno attendere. Urano dall'undicesimo campo vi spingerà a cercare l'aiuto di amici, conoscenti e anche persone influenti e quindi, se non vi perderete d'animo, a fine anno giungerà l'opportunità che aspettavate e concluderete il 2016 alla grande.